Ciao a tutti e grazie a Salvatore per avermi ospitato sul suo blog, ho pensato di fare un tutorial per spiegare come creare un atlante a partire da una serie di raster, ad esempio può essere utile per le serie temporali. Questo perché mi è capitato di fare un lavoro eh, sulla stima dei servizi ecosistemici e quindi il risultato è stato appunto questa serie di raster che sono in realtà coperture dell'uso del suolo riclassificate per ciascun potenziale di servizi ecosistemici che andavano ovviamente... <coughs> stampate in serie, abbiamo 9 raster per il 2000 e 9 raster per il 2018 e, e la soluzione migliore è stata quella di creare un atlante per ciascun anno il quale appunto quando vado ad unirlo mi crea 9 eh, viste differenti e ogni volta eh, va a caricare un eh, raster differente eh, vi faccio vedere come ho ottenuto eh, questo risultato proviamo a partire quindi da un progetto vuoto di QGIS e andiamo ad aggiungere eh, i nostri eh, raster che sono già stati preparati praticamente quindi eh, comincio con 9, eh, hanno eh, dei nomi che gli ho assegnato precedentemente poi c'è qualcosa che non c'entra Una cosa importante nel momento in cui vado a fare aggiungi, lui come sappiamo va a eh, creare eh, dei layer che hanno lo stesso nome eh, del file. Per esempio questo si chiama s3 pollination underscore clc 2018, quello sotto si chiama s3 underscore pollination clc eh, 2000 per eh, poterli organizzare vado a selezionarli tutti e eh, vado a creare un gruppo con gli elementi selezionati lasciamolo pure chiamare group1 e lo eh, identifico come un gruppo mutualmente esclusivo eh, molto importante ovviamente è anche lo stile, in questo caso carico la mappa colore dal, dal file quindi tutto è uguale mi dà questo valore appunto del potenziale e Lo stile lo posso copiare e incollare a tutto il gruppo. Queste diciamo sono cose su cui non mi soffermo e a questo punto ho già la mia vista. Eh, così. Una parolina su come sono stati ottenuti questi raster: praticamente c'è stata una tabella di corrispondenza per ciascuna classe del suolo. Ah. Un valore di potenziale praticamente, il metodo è stato messo a punto dal gruppo del professor Pranovi, dalla Silvia Rova, dell'Università Ca' Foscari, ci sono le pubblicazioni su, su questo tema ovviamente. E eh, con eh, l'utilizzo di eh, RR Class come progetto in serie eh, è stato, eh, sono stati appunto riclassificati tutti quindi volevo mostrarvi brevemente appunto che r-class quando noi carichiamo eh, lo strumento di processing c'è questa opzione in basso esegui come processo in serie dove noi possiamo comunque andare a caricare direttamente il nostro layer, eh, possiamo anche selezionarli tutti ad esempio e eh, poi andiamo per ciascuno a selezionare un file con le regole di classificazione oppure anche un output per il file riclassificato questo per ricordare brevemente andiamo poi allora a generare per ciascun eh, raster di questi raster andiamo a generare una nuova vista che può essere appunto abbastanza veloce perché io con F2 posso andare a copiare CTRL-C copio il nome del layer poi seleziono il comando delle viste, effettuo aggiungi vista, e con CTRL V incolla nomino appunto questa vista con lo stesso nome del layer S3 PolyNation CLC 2018. Poi, siccome ho il gruppo mutualmente esclusivo, mi basta selezionare il layer successivo F2 Ctrl C, aggiungi vista, CTRL V e ho creato la mia nuova lista. Passo al terzo layer, F2, CTRL C, aggiungi vista, CTRL V e così via e così via praticamente eccoci qua e quindi adesso io mi trovo, dopo aver proseguito questo processo mi trovo ad avere appunto 18 viste una per ciascuno dei miei file geotiff e quindi ho 9 temi ogni volta selezionando appunto una vista sulla mappa mi si accende solo il geotiff di mio interesse che cos'altro eh, mi serve? Mi sono preoccupato di preparare appunto un layer in csv con i nove servizi no? e tre colonne semplici page name, page title, page title, description e come si fa questo? Tante volte basta appunto dal prompt dei comandi dare un comando che mi dia la lista appunto dei file che mi interessano ad esempio se io faccio dir slash b clc underscore 2000 uh, asterisco CLC, scusate, asterisco che è carattere jolly clc underscore 2000 asterisco punto tiff lui eh, dovrebbe elencarmi ho sbagliato qualcosa eh, si, sì, ho, ho messo l'underscore di troppo lui mi elenca appunto i 9 file relativi alla copertura del 2000 per cui a partire da questo testo poi vado a crearmi un, un file di testo un uh, file csv che può essere caricato appunto con aggiungi eh, testo delimitato questo file io l'ho chiamato appunto service list Faccio aggiungi, chiudi e in QGIS ovviamente lo mettiamo fuori dal nostro gruppo e in QGIS viene visualizzato appunto così con eh, la colonna page name che corrisponde alla prima parte del file e al nostro nome del layer nonché appunto alle, alle viste che ci ritroviamo. Per ciascun servizio poi ho messo un titolo e una descrizione che mi torneranno utili per comporre l'Atlante. A questo punto andiamo a creare appunto un nuovo layout su cui faremo il nostro atlante. In questo caso voglio fare l'atlante solo del eh, anno 2000, poi posso procedere ovviamente in maniera analoga per l'atlante del 2018. Aggiungiamo gli elementi fondamentali, quindi una mappa per prima cosa, aggiungiamo una barra di scala, possiamo o meno aggiungere una leggenda che in questo caso, poiché la mappa colori della leggenda eh, di fatto eh, è uguale per eh, ciascun, eh, per ciascun eh, layer raster, è sufficiente farla comparire un'unica volta e in questo caso si intolvererà Respot perché appunto è Relative Ecosystem Service Potential. Questo lo possiamo eliminare e anche Group 1 può essere nascosto. Ok, qui ho gli elementi fondamentali del, del mio atlante. Vado a scegliere per prima cosa appunto un vettore di copertura, quindi seleziono Genera un Atlante nelle impostazioni e come vettore di copertura utilizzo appunto eh, il layer eh, Service List. In questo caso appunto abbiamo detto che facciamo solo l'Atlante del 2000, per cui potrei mettere in una, eh, in una finestra, in una etichetta, in una casella di testo, posso mettere appunto eh, l'origine. Corinne Lancover, anno eh, 2000. Ci mettiamo pure un carattere un pochino più grosso, ok? Può stare così e eh, all'interno dell'Atlante appunto il nome della pagina verrà eh, selezionato dal campo eh, page, page, name, eh, page name in questo caso e eh, la, il titolo della pagina anche qui può avere una label in cui come testo andiamo ad inserire una espressione e sarà ovviamente page title poi se vogliamo possiamo mettere anche description o altre cose per cui nel nostro layer di copertura noi abbiamo nove elementi se io vado appunto in anteprima ottengo nove pagine con il titolo appunto di ciascun eh, servizio ecosistemico in questo caso andiamo a mettere una intestazione HTML e quindi otteniamo appunto sulla prima pagina crops, fish and seafood però al momento la nostra mappa è ancora eh, statica perché ovviamente come eh, origine della mappa impostiamoci pure una scala ad esempio al 500.000 la nostra mappa ha un'origine statica per cui vado a dirgli segui vista mappa posso scegliere appunto tra tutte le viste le mie 18 viste ma io ho la possibilità grazie al vettore di copertura di comporre in realtà questa la vista da cui scegliere per cui vado a selezionare compila campo con espressione e vado su modifica mi si apre il compilatore di espressioni per cui a me serve ottenere una espressione che contenga la vista e il nome della vista abbiamo visto che è composto direttamente dal nome del file. E ho avuto l'accortezza di ehm, comporre il nome del file appunto con il nome del servizio ecosistemico, seguito da un'espressione eh, standard che per il 2000 è clc, un, scusate, underscore clc2000 se non erro ok qui dall'anteprima posso controllare appunto qual è il risultato della mia espressione e verifico che corrisponda all'espressione che effettivamente mi serve a questo punto in effetti la vista della mappa è cambiata e mi sta caricando esattamente la vista che serve a me ogni pagina carica un diverso eh, servizio ecosistemico non resta che appunto, fare l'esportazione dell'Atlante, che nel nostro caso è stato comunque esportato come immagine, oppure posso salvare come PDF o come SVG le altre cose che voi eh, conoscete benissimo. Tra le impostazioni dell'Atlante può essere utile appunto, utilizzare la stessa espressione che abbiamo usato, quindi recupero da recente, page name uguale clc2000, anche per assegnare quello che è il nome del file in uscita. Nel momento in cui vado quindi a fare Atlante, esporta Atlante come immagini, avrò un file, vado pure a selezionare, facciamo una nuova cartella, tutorial, selezione cartella, risoluzione, può essere sufficiente 150 dpi se va utilizzata in una presentazione per esempio, l'export è riuscito, andiamo a vedere il nuovo export nella nostra cartella tutorial e quindi trovo effettivamente delle immagini con dei nomi di file significativi perché ovviamente è molto semplice effettuare eh, confusione tra eh, un file e l'altro quando lavoro con queste eh, grosse eh, con grosse quantità di file, questo può essere utile soprattutto per le serie temporali ed è praticamente analogo a questo post di Andrea Borruso che diceva QGIS generare un atlante basato su campi, in cui lui aveva dei dati molto simili, quindi appunto la quantità di pioggia in UK per ciascun anno, quindi una semplice serie temporale, e aveva la necessità appunto di stampare in un atlante tutte le varie quantità, solo che lui in origine aveva un layer puntuale, e quindi eh, o è stato vettorializzato dal raster e in questo caso io invece avevo la necessità di usare eh, direttamente il raster. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio soprattutto Alessia, Lisa, Sara che eh, hanno condiviso con me questo piccolo lavoro sul Parco Nazionale del Gargano nell'ambito del corso Servizi Ecosistemici e Sostenibilità della laurea magistrale in Scienze Ambientali all'Università di Caffo. Ciao a tutti e buon QG Sing!